Oggi siamo qui eh, alla sede di Montacchiello di Amazon eh, a Pisa perché eh, stiamo superando eh, rispetto a delle problematiche che si sono eh, presentate che riguardano la cassa integrazione, l'apertura di cassa integrazione che ci è stata comunicata tre giorni prima eh, della busta paga e retroattiva al mese di gennaio. Eh, ci sembra assurdo che si possa accedere a questi ammortizzatori quando Amazon negli ultimi anni, eh, grazie anche alla pandemia, ha incrementato i propri, i propri introiti. E stato, eh, ci stiamo battendo per applicare una franchigia idonea eh, che, che sarebbe 250 euro, invece fino ad oggi la nostra azienda ha applicato 500 euro. E, gravando sulle, sulle spalle dei lavoratori e facendoli accumulare debiti eh, assurdi. E, e grazie anche a un accordo che è stato firmato dalla nostra azienda eh, che riguarda contratto collettivo nazionale eh, di livello, livello 2, eh, non c'è stata applicata l'integrativo regionale di 56 euro e quindi oggi siamo qui perché chiediamo che eh, i nostri diritti vengano rispettati, e perché crediamo che, che sia giusto e perché crediamo anche nel lavoro che facciamo tutti i giorni. Oggi siamo qui, eh, stiamo scioperando, perché qui al magazzino Amazon da, da più di due mesi ci stanno massacrando di consegne, ci stanno facendo fare 170 consegne al giorno. Abbiamo chiesto eh, già le settimane scorse ad Amazon di abbassare il numero delle consegne perché ormai è diventato un lavoro improponibile. E oggi siamo qui insieme, in due ditte, a fare lo sciopero, e a farci sentire davanti al cancelli di Amazon, perché non ce la facciamo più! siamo qui in tanti fuori da cancelli di Amazon per scioperare per impedire che i crumiri sostituiscano i colleghi in sciopero perché vogliamo abbassare gli stop, lavorare in sicurezza e che eh, venga firmato un accordo pari per tutti i driver dell'indotto Montacchiello